Piaccia play, premi like, ci stanno letti tigre online oh. Clicca e condividi uomo che non basta mai Ma ma Maxi Mikchia <totipo> sta a capo di tutto il branco Qui non basta il rango alto Se oh. a giocare non sei altro è un bre. matalo, matalo un Camperon dietro la cru <tipo> Devi iscriverti al canale Maxi Mix su Youtube <tipo> Se vedi <tipo> tutto e di più, forza fallo pure tu Perché <tipo> con le tigre di Roma stare sempre un passo in più Eyes in the sky Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e con questo glitch vi spiegherò come mettere dentro la base operativa eh, un veicolo quale potrebbe essere che so la BMX oppure un caccia oppure un buzzard oppure un ericottero Allora in primis per fare questo glitch eh, non dovete avere auto eh, di fuori della base operativa ma al posto dell'auto dovrete avere il veicolo che volete importare nella base operativa in questo caso io andrò a mettere un elicottero, ragazzi quindi non dovete avere l'auto dovete avere il veicolo che volete mettere nella base operativa come nell'altro glitch ragazzi dovete salire tutte e due sia voi che il vostro amico nel, nella vender e dovrete far battare la, la schermata allora premete freccia destra vi posizionate su esci dalla base operativa e eh, qui andate a premere tenete premuto start mentre lo rilasciate premete X fino a far buggare la schermata quando vedrete una schermata appannata e il vostro amico avrà la schermata nera vorrà dire che sarà buggato ragazzi e quindi sarete pronti a fare il glitch a questo punto quando il vostro amico è buggato l'unica cosa che dovete fare è andare in o lettore multimediale per chiudere l'applicazione oppure andate direttamente in YouTube. Andate sull'app di YouTube, sull'app di non so eh, Twitch se fa chiudere l'applicazione o meno, comunque una un'applicazione che metta in sospensione GTA Online. Dopo aver fatto questo dovete ritornare in GTA vi darà questo messaggio che la sessione è stata diciamo annullata e aspettate ragazzi aspettate ovviamente che il vostro amico dal party vi manderà un invito per fare giochiamo insieme a questo punto ragazzi quando il vostro amico vi avrà mandato l'invito come in questo caso aspetterete l'invito che vi arriva e andrete ad accettare l'invito. Quindi menu dashboard, notifiche, invito e entrerete in sessione, rientrerete nella stessa sessione dove sta il nostro amico buggato dentro alla vender. E a quel punto potete fare il glitch. vedete anche eh, anche in questo caso il nostro amico rimane buggato come nell'altro video basterà andare su un'attività, eh, missioni create da rock, sarà un lavoro da titano cazzi e mazzi insomma avete capito penso abbiate capito basta seguire i, i passi eh, voi siete nell'attività, premete cerchio, il vostro amico va nel party viene per unirsi, accetta il primo messaggio, voi uscite dall'attività e il vostro amico accetta il secondo messaggio in maniera tale che gli dirà che la sessione non esiste più e ritornerà in game a questo punto potrà sbaggarsi liberamente qui eh, potrà guidare la nostra auto nel garage a questo punto ragazzi mandiamo un attimo il video in velocità e aspettate che il vostro amico arriva nell'auto e fate il tutto ovviamente il vostro amico come nel glitch precedente dovrà sedersi al posto di guida ovviamente mentre lui sta salendo dovrete premere triangolo per eh, per uscire insomma in maniera tale che passi al posto di guida posizionerete l'auto dove va posizionata ragazzi come nel money glitch né di più né di meno quindi non mi dite non capisco il video, cioè basta che avete visto il money glitch, se capisce bene questo video non è che c'è poco da capire. Vi curate ragazzi che vi fa il teletrasporto e quando farete il teletrasporto il gioco è fatto ragazzi. Quindi a questo punto fuori dalla base operativa dovrete avere il veicolo che volete mettere nella base operativa ragazzi, io qui ho un elicottero quindi mi metto qui vicino all'uscita faccio comparire la scritta e premo triangolo e X insieme in maniera tale da salire ed uscire salire sull'auto ed uscire dalla base operativa a questo punto ragazzi rientriamo senza andare nel com senza andare da nessuna parte nella base operativa e come per magia quest'auto diventerà un elicottero ragazzi, l'elicottero che noi avevamo lasciato fuori il glitch è abbastanza semplice, con questo glitch potete mettere eh, per esempio le BMX eh, in un posto auto con molta tranquillità, prima le mettete qui in, in base operativa e poi le trasferite in un garage qualunque, portando l'auto dal garage qualunque alla base operativa ovviamente ragazzi. Detto questo ragazzi spero che questo glitch vi sia d'aiuto, che magari... Forse aiutarvi a fare qualcosa anche se non è un money glitch un saluto a tutti al prossimo video, ciao a tutti